Madonna che Ah, Hola corazzi e benvenuti in questo nuovo video Il microfono si è spostato per magia, non l'ho mosso io Ciao Oggi signori siamo su Black Ops 3 E visto che siamo su Black Ops 3 direi di non perdere altro tempo di giocare subito Bella, bella, bella eh, bella E possiamo iniziare a giocare Molto bene Ok, molto bene, cerchiamo partita Io sono la donna Perché la donna è figa batterie e bla bla bla No, solamente perché è forte e ha un lancia granate della madonna Io direi di iniziare con la K47 Con la mia skin super figa Ecco, ho già una kiss No, dai, che palle Iniziamo già malissimo Però adesso usiamo il cecchino Oddio Oddio No! Cioè, come ho fatto ad non essere una triple? Wow! Asuka. E lui ci sperava, no? Ci sperava. Invece io sono arrivato lì. Puk. Puk. Vai, grande. Uno ammazzato. Vai, vai, grande. Un altro. Uso la pistolina perché almeno corro un po' più veloce. Oh, ok. Signori. Uh, già il missile è Elston, signori. Questa partita... Uh, deve, sembra bella Almeno adesso vai, muore, muore. Ok Signori Vai Forse chiamiamo il raps ragazzi 150 punti a raps Mamma mia Dopo tre minuti ma neanche che sono entrato Dopo due minuti saranno Vai Eccolo Vai Vai attento No no no no no no no, Ok Sì Ok Oddio 40 punti a raps ragazzi Devo prendere il coso Raps Raps Oddio Oddio in il raps La prima volta che lo chiamo E più con la classe del cecchino Vai Grande Quickscope. Eh? Vai dai è Raps ho chiamato si sta, si sta facendo vedere una partita bellissima Evviva Allora Vieni No. 3, in zona. Tenersi pronti. no! che barba madonna vabbè usiamo le macchine da guerra Dai. vai vai nessuna uccisione nessuna uccisione sono già non ho preso nessuno madonna ma io cosa nooo non ho preso nessuno con tutta la gente che c'era non ho preso nessuno ma porca puttana ecco ecco sono pure morto per il lanciagranate che due palle che cicca vai no oddio okay, avete visto quanti kill, kill, kill 5 kill di seguito nella kill feed madonna mamma mia sono un pro no, player ragazzi e in più ho un'attacca, signore e signori. Ho un'attacca, vai, mori, mori, mori. Grazie. Salta, prendi questo, prendi questo, vai. Grandi raps. 23-4, visto? Ragazzi, madonna. 23-4. No, marker E dai, no, dai. Oh, grazie. Vai, no. Mori, mori. Madonna, madonna, madonna. Camper di me. con la tendina da aspettare. Tac. Io mi metto qua e te, te aspetto, eh. Porta pure il fuoco, tutto il campeggio, la tenda. Perché qua ci rimaniamo per due settimane. Ma dai. Ma dai. No, no. Ammazzalo. Oh, ho ammazzato uno con la granata. Ok, prendi. Ok. No, no, no. Ok Sì, ho la macchina da guerra. La macchina. Sì, ho la macchina da guerra. Stavo dicendo. Ok. Porca vacca, dai, mi sono suicida. Ma. Oh, donna, non è possibile. Dai. Vai, grande. Prendi il coso, grazie. Pacchede, è morto. Che sto facendo? Muori! Noi! Uh. Monella! Ce la posso fare? Ce ne uno lì? Ale! Mi metti a 6 velocità! No! Oh. Vai, granatina! Ok, no, ce n'è uno! No! Spara, sì. E ho preso la kill a quello là. Ma ma ma ma vieni. No, no, no. Fuck, ammazzato. Sto laggando. Vai, no. Lancia granate, signori. Vai, ammazzalo. E ammazzalo, grazie. Avevo il lancia granate, volevo un po' usarlo. Guarda, un attacca 3716 abbiamo dominato il mondo, ragazzi. Ultima kill. Tutto col cecchino. No, anche con la pistolina, però col cecchino. Mamma mia, ragazzi. Ma che roba! Però io volevo essere primo. Questo video, ragazzi, finisce qua. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione. E bella, ragazzi. Visto? Mi è cresciuta una roba, un dito, credo sia. Mi è cresciuto. Posso anche farlo tornare normale, guardate. Visto?